Siracusa, arrestati gli autori di una rapina a un centro scommesse. Vant create site? Fint free world prestemesa mess plugins. La Guardia di Finanza di Siracusa, ha arrestato Francesco Fava, e Marco Pugliara, entrambi di Siracusa, per la rapina commessa a Siracusa. Il 29 febbraio 2016, a danno del titolare di un centro scommesse. O l'epoca dei fatti le fiamme gialle avevano bloccato dopo un inseguimento, Carmelo in Norcia, trovato in possesso del borsello del rapinato con all'interno 6500,00 negazione che venivano restituiti al legittimo proprietario, mentre l'altro complice era riuscito a far perdere le tracce. Le successive indagini del nucleo di polizia tributaria coordinate dal procuratore capo dottor Francesco Paolo Giordano, svolte anche mediante l'acquisizione dei filmati presenti nei sistemi di videosorveglianza presenti del luogo della rapina, hanno consentito di individuare l'autore del colpo. L'analisi dei tabulati telefonici hanno dato conferma sul coinvolgimento di Marco Pugliara, che risultava essere il basista dell'operazione. Inoltre Marco Pugliara era già noto alle forze dell'ordine per la sua attività di spaccio di sostanze stupefacenti, e il 6 luglio 2016, è stato arrestato dagli uomini della finanza mentre stava cedendo una dose di cocaina. Did you find App for Android? You can find new free Android games and apps?